Le competenze, siamo davvero sicuri che siano quello che effettivamente fa la differenza per realizzarsi professionalmente? È una domanda che sorge un po' spontanea e un po' no, nel senso che negli ultimi giorni, in particolare proprio settimana scorsa, più persone mi hanno chiesto cosa ne pensassi delle competenze, quali competenze fosse meglio sviluppare ora, vista la crisi, la pandemia e tutto, e mi sono chiesto ma realmente le competenze sono quello che fa la differenza, ti rispondo alla domanda dopo averti detto chi sono. Io sono Emanuele Fortunati e aiuto le persone che sentono di non esprimere completamente se stesse nel proprio lavoro, ma magari non hanno ben chiara che direzione prendere non vogliono fare passi avventati e ricominciare tutto da capo senza certezze, aiuto queste persone a rimettere al centro della propria vita e i propri valori, vita professionale e personale, per poi poter convertire la propria professione o costruire la propria professione in modo che sia una missione utile, appagante ed entusiasmante. E detto questo è ovvio che le competenze sono un tema principale nel mio lavoro, perché ovviamente molte persone mia, eh, mi chiedono appunto di affiancarle anche nello sviluppo delle competenze, che non è che io faccio principalmente io lavoro principalmente a livello più personale anche perché per me lavoro e, e vita privata in realtà sono separate solo nei tempi ma se uno vive con autenticità vive con certi valori è ovvio che li porta sia a casa che al lavoro per me non cambia nulla però una cosa che mi sta molto a cuore è quella delle competenze se non altro perché vedo che tante persone rimangono bloccate per colpa delle competenze che pensano di avere o che pensano di non avere, che pensa che servano, quali sono le competenze più appetibili e forse si è perso un po' il punto. Andiamo per gradi. Definiamo innanzitutto cosa intendiamo per competenze. Sicuramente tutte quelle tecniche, e qua cambiano da ruolo a ruolo, io prima ero programmatore, una delle competenze era quella di saper scrivere algoritmi, saper scrivere codice, conoscere certi linguaggi di programmazione, eh, come salvare i dati al meglio e così via. Quelle sono competenze tecniche specifiche per ogni lavoro. Poi ultimamente si parla molto anche di quelle che vengono definite soft skills, ovvero tutte quelle competenze trasversali e più legate a... Eh, a rapporti umani tra le persone, capacità di leadership, capacità di comunicazione, capacità di lavoro di gruppo e così via. Ora è chiaro che le competenze tecniche siano molto importanti in certi lavori più importanti di altre. È altrettanto chiaro che ormai senza queste cosiddette soft skills, non si va da nessuna parte perché è difficilissimo che uno sia un one man band, cioè che lavora da solo, distaccato dal mondo. Per cui già il momento in cui hai contatto con altri, che siano i tuoi clienti, i tuoi colleghi, i tuoi capi, le tue persone di riferimento, collaboratori, devi avere un certo tipo di skills. Però quello che io penso è che non sia questo a fare la differenza in termini di realizzazione professionale, ovvero di quanto ti rende felice, soddisfatto, entusiasta quello che fai. Perché puoi avere anche le competenze più fini del mondo. Puoi anche avere tutte le cartellevole da quel punto di vista per lavorare con le imprese più importanti e che pagano meglio. Puoi anche avere le competenze più appetibili sul mercato italiano o globale, ma questo non ti garantisce che andrai a fare qualcosa che ti soddisfa, che ti permette di essere te stessa, te stesso, che ti permette di vivere i tuoi valori quotidianamente, di vivere il lavoro a tua immagine e somiglianza. Soprattutto non ti permette di fare un salto di qualità immenso anche a livello di entusiasmo, di energia, di voglia di fare, di continuare a evolverti. Ecco qua bisogna fare una distinzione. Se quello che ti interessa è portare a casa lo stipendio, è di vivere più o meno in pace con, uh, con quello che fai, con i colleghi e con tutto, è chiaro che le competenze sono una cosa importantissima. Se quello che ti interessa è essere pienamente entusiasta di quello che fai, sentirti innamorato del tuo lavoro, sapere che stai facendo la differenza e la differenza nel modo in cui piace a te e che riflette il tuo modo di essere, i tuoi valori, allora le competenze assumono un ruolo secondario. Ciò che è primario è sapere uno. Qual è il valore che vuoi e puoi apportare, a prescindere dalle competenze, dal ruolo, dalla posizione, dall'ambito in cui andrai. Questo va un po' controcorrente, tutti ti dicono devi cercare di sviluppare competenze che ora sono appetibili sul mercato. Io ti dico no, le competenze in realtà secondo me appetibili sul mercato ce le hai già, devi imparare a riconoscerle e a sfruttarle. Io sono sempre stata una persona sensibile in generale ma soprattutto sensibile agli altri. Quando ho imparato che questa era una competenza ed era anche molto importante, la mia vita è cambiata perché prima anche di iniziare a fare il coach ho iniziato a fare il team leader e sfruttando questa mia sensibilità verso gli altri riuscivo a far lavorare meglio le persone, a farle sentire più soddisfatte e poi a raggiungere anche meglio gli obiettivi aziendali. Questa eh, la possiamo considerare anche una soft skills se vogliamo, però esula un pochino da quelle che sono le soft skills classiche e per cui pensare a competenze è rischioso. Quello che io consiglio di fare è iniziare a capire che quello che abbiamo dentro di noi, la nostra unicità, il nostro modo di essere, i nostri valori, quello che ci sta a cuore, il valore, la differenza che vogliamo apportare per noi e che per noi è davvero importante, è quello che fa la differenza, è quello che ci permette di trovare un lavoro, non solo che ci soddisfi, che ci permette di stare bene, ma anche che sia altamente appetibile. Perché in questo momento storico una persona che oltre a certe competenze tecniche o addirittura magari ha competenze tecniche un po' di meno qualità di altri, ma ha la capacità di far lavorare meglio un gruppo, di inserirsi meglio in un gruppo, di lavorare con più in autonomia, ma soprattutto ha la capacità di mostrarsi in modo autentico e quindi di portare qualcosa di diverso a tutti gli altri, perché ognuno è diverso, è ciò che fa la differenza. Con più il mercato diventerà instabile e con più diventerà difficile trovarsi uno spazio sia nel mondo del lavoro che per le imprese trovare dei mercati, più sarà importante che la diversità di ognuno, l'autenticità di ognuno, i valori di ognuno vengano riconosciuti e sfruttati, perché solo quella diversità potrà fare la differenza realmente, sarà il cosiddetto fattore differenziante, ma in modo molto pratico, non a questione di branding, posizionamento o marketing, ma nella realtà di tutti i giorni. E allora il mio consiglio qual è? È quello, certo, devi avere certe competenze, devi avere soft skills, di qua non si scappa. Ma prima di iniziare a cercare lavori adatti alle tue competenze, o cercare di formarti per avere competenze adatte al mercato, che poi sono tutte supposizioni perché affinché non ti metti in un ruolo non lo sai, quello che devi fare è, uno, capire qual è il vero valore che hai e che puoi apportare con la tua persona umana... Che include anche certe competenze, soft skills e tutto, ma il valore che tu puoi apportare a prescindere dal ruolo, dall'azienda, da tutto. Cioè, Qual è il tuo vero valore in quel senso? Due, cosa ti viene più naturale fare? Io ho programmato per anni e alla fine mi sono abituato ed ero anche molto bravo, ma se mi ricordo gli inizi non mi è mai venuto naturale, ci cioè ho sbattuto la testa tante volte. Quello che invece mi viene naturale è notare certe dinamiche nelle persone e aiutarle a uscire in modo che possano realizzarsi. Quello non ci devo neanche pensare, non so neanche come lo faccio, mi viene e basta. Ok? E infine pensare alla direzione che vuoi prendere. Cioè cosa ti sta a cuore creare con il tuo lavoro? Ad alcune persone come Elon Musk sta a cuore portare le persone, se stesso, nello spazio. Sta a cuore fare tutto con l'elettricità invece che con altri mezzi magari, non lo so, ognuno ha le sue. A me sta a cuore aiutare le persone a realizzarsi personalmente nella propria professione. Ecco, quando ti è chiara la direzione, ti è chiaro il tuo valore, ti è chiaro cosa ti viene più naturale, noterai che, uno, certe competenze non ti servono, noterai che le competenze sono secondarie e quelle che ti servono o dovrai sviluppare, le svilupperai molto in fretta perché mirate mirata e specifica quello che vuoi fare, ma soprattutto tutte le altre persone si renderanno conto anche loro di qual è il tuo vero valore e assolutamente avrai un sacco di opportunità di trovare il lavoro che desideri e di realizzarti con esso e di essere pagato o pagata quanto ti meriti. Se hai qualche domanda, qualche dubbio, scrivi pure nei commenti o mandami un messaggio e sarò lieto di confrontarmi con te. Ciao!